Buonasera a tutte e tutti um, e benvenuti e benvenute alla presentazione di, uh, di Dissenso Informato, uh, un libro che esce oggi in libreria uh, per la casa editrice Castelvecchi e che io, uh, che sono Nicola Bertuzzi, così mi introduco, ho curato insieme a Edisalello, qui uh, accanto a me, e di cui appunto oggi abbiamo il piacere di discutere con. Uh, Vittorio Agnoletto che ne ha uh, scritto la, la prefazione e con due degli, uh, degli autori di capitoli, uh, si tratta infatti di, una, di un libro collettivo, di un volume collettaneo, di un'opera che ha, ci ha impegnato per diversi mesi uh, durante diciamo, il, il 2022 uh, e i due autori sono Sara Gandini e Edoardo Missoli. Io mi limito a fare un po' così, insomma, gli onori, gli onori di casa. Intanto vabbè, ringrazio chi è presente in sala qui a, uh, a Cam Garibaldi, ringrazio Cam Garibaldi per lo spazio concessoci, ringrazio sottosopra per l'organizzazione uh, della serata e anche, un saluto anche a chi è, a chi è collegato online. Um, allora, um, perché abbiamo deciso di fare questo libro? Perché si chiama Dissenso di senso informato. L'idea di, di questo libro è nata fondamentalmente in seguito a, a una frase di Mario Monti, in particolare, uh, del, del novembre del 2021, in cui uh, l'ex uh, Presidente del Consiglio, Senatore Vita Monti, reclamava in diretta televisiva su, uh, sulla sette un minor dibattito democratico rispetto al tema della pandemia e diceva che in tempo di guerra, ai tempi non si affacciava ancora realmente diciamo, sul dibattito pubblico il conflitto russo-ucraino, eh, sarebbe stato necessario una, un, diciamo, una, un regime informativo più eh, diretto a livello governativo. Questa frase... Diciamo, ci ha abbastanza colpito, noi ci stavamo un po' già occupando della, del dibattito, del mancato dibattito attorno alla pandemia, insieme all'editore Castelvecchi appunto abbiamo deciso di cercare di fare questo, questo libro eh, per fare il contrario di quello che diceva sostanzialmente in quella frase eh, Mario Monti. E quindi fondamentalmente per cercare di aprire un dibattito plurale eh, alternativo rispetto diciamo alla versione mainstream che è stata a nostro avviso piuttosto eh, dire, monotematica monocolore e quello che cerchiamo di fare in questo in questo libro appunto che metto anche a disposizione della, della camera eh, è quello di eh, appunto di aprire un dibattito che direi eh, io definirei plurale e transdisciplinare secondo me le cose ehm, Centrali di questo libro sono fondamentalmente che eh, non c'è un'unica controvisione o visione alternativa, visione integrativa rispetto a quello che è stata la narrazione, diciamo, mainstream rispetto alla, eh, alla pandemia e alla, sua, e alla sua gestione, ma ci sono diverse visioni, alcune anche magari non in contrasto, ma che si integrano una con l'altra. Il fatto di aver avuto appunto l'onore della, della prefazione di Vittorio Agnoletto, che. Eh, poi intorno Roma che è come dire, eh, sufficientemente noto eh, e che ha posizioni diciamo sicuramente ad esempio così insomma non sempre magari eh, identica a quella ad esempio di Sara Gandini eh, dei, dei, dei, diciamo, dei, dei presenti questa sera quindi da una parte direi la polifonia dall'altra la transdisciplinarietà nel senso che in questo libro quello che, eh, che si trova sono contributi di economisti, sociologi, filosofi della scienza antropologi e antropologi, insomma diciamo, tutto declinato anche eh, al anche femminile. Direi che queste sono le due caratteristiche principali. Eh, io non mi attardo più di tanto, poi lascio ad Elisa diciamo, tra tratteggiare i tratti salienti della, del libro. Dico solo una, una cosa molto, molto rapida, e cioè che noi, eh, lo fa molto bene nel suo capitolo Sargandini, magari lo riprenderà anche nel suo intervento, eh, Parliamo, nel libro, non tanto di pandemia, ma di sindemia. Quello che, che ha caratterizzato, secondo noi, diciamo, la congiuntura Covid è il fatto che la congiuntura Covid non può essere vista come un evento sconnesso da quello che c'era prima e da quello che c'è stato durante e da quello che ci sarà dopo e che quindi, intanto, è fortemente collegato al modo di vita, al modo di produzione occidentale, sostanzialmente, e l'anomalia è il fatto che ci siamo ritrovati ad avere Uh, in Occidente una situazione che agli altri uh, angoli del mondo è quotidianità da diverse centinaia di anni e che è dovuta fondamentalmente in buona parte al modello di vita occidentale, al capitalismo come modo di produzione come, e come modo, come modo di consumo. Questo chiaramente ha portato sicuramente a una diffusione massiva di questo di questo virus, probabilmente anche alla sua, anche alla sua origine, anche se questo è sicuramente è ancora fonte di dibattito, e, ed è in linea con, alcune, con, alcune, eh, con alcuni libri anche di anni ben precedenti al Covid, eh, come Spillover di David Quammen o uh, il libro di Robert Wallace sulla uh, diffusione delle, delle grandi influenze legate agli allevamenti intensivi. Quindi, insomma, fondamentalmente, vedere la pandemia come qualcosa di totalmente inaspettato che, ha, che caratterizzava un'emergenza che cadeva dall'alto come una disgrazia totalmente avulsa da quello che c'era prima, da quello che siamo come, come società occidentale, secondo noi è, stato, è, è il primo passo verso, verso l'errore. Detto questo, lasciando poi ad Elisa la parola, giusto appunto due parole su chi prenderà parola dopo Elisa. Beh, Lisa intanto è una ricercatrice all'Università di Urbino in sociologia eh, che si è occupata di vari, di vari temi, fra cui anche le eh, precedenti diciamo, congiunture, pan, eh, congiunture vaccinali fondamentalmente in Italia, studiando anche il caso della, eh, della legge Lorenzina del 2017 e delle eh, proteste ad essa legate. Poi eh, interverrà Vittorio Agnoletto, il quale appunto non ha bisogno di troppe presentazioni, ma comunque in breve è un medico, insegna globalizzazione e politica della salute all'Università di Milano, è responsabile scientifico dell'osservatorio coronavirus attivato da, da Medicina Democratica, è autore e co-conduttore della trasmissione, Uh, 37.2 di Radio Popolare e coordinatore italiano della campagna europea Nessun profitto sulla pandemia per la moratoria dei brevetti sui vaccini anti-covid è anche stato, penso ce lo ricordiamo tutti uno dei portavoce del Genoa Social Forum nel, nel 2001 dopo di lui uh, lasciamo la parola a Sara Gandini epidemiologa, biostatista, biostatistica che insegna statistica medica all'Università di Milano e che è una delle più Uh, esperte e competenti uh, epidemiologhe che si è fondamentalmente uh, espressa in questi due anni rispetto a, uh, al Covid e infine uh, Edoardo Missoni, medico, docente di salute globale, sviluppo e management delle organizzazioni internazionali in varie università uh, italiane e straniere. Uh, beh, io mi, mi taccio, lascio la parola ad Elisa. E Grazie ancora. E direi che facciamo un primo giro di interventi, poi raccogliamo magari qualche domanda dal, dal pubblico in sala e da, quello, e da quello collegato e poi eventualmente insomma, facciamo un altro, un altro giro di commenti. Allora innanzitutto grazie molte anche da parte mia sia a chi è venuto, sia a chi ci ha dato una mano a organizzare, in particolare all'associazione Sottosopra. Questo lavoro è partito da una constatazione anche dolorosa, che è quella del dibattito mancato. Cioè l'idea che ehm, la pandemia abbia certo non creato, certo non stravolto, non modificato radicalmente, però portato a legittimare e quindi anche ad accelerare uno stile di governo essenzialmente tecnocratico, in cui le decisioni sono state prese da pochi, da esperti, e in cui si è eh, inaugurata, si, mh, appunto forse non inaugurata, ma eh, si è andati ancora con più decisione rispetto a prima, verso una modalità democratica che sembra poter fare a meno del dibattito. Il paradigma della crisi, ovviamente, della crisi, del dover eh, rispondere all'emergenza, ha fatto sì che il fatto di potersi prendere del tempo per ascoltare, le voci dissonanti per ascoltare i diversi punti di vista, anche le diverse competenze che potevano intervenire sul governo della pandemia, sia stato percepito come un orpello sacrificabile, tutto sommato, qualcosa che non ci possiamo permettere. Quello che ci dicono invece i diversi testi che eh, abbiamo raccolto nel volume, ognuno, appunto, come diceva Nicolò, dal suo punto di vista, ognuno con il suo sguardo e le sue competenze anche disciplinari è che forse proprio la mancanza, forse proprio l'aver sacrificato il dibattito è qualcosa che ci ha arrecato ancora più danni. In che modo? Innanzitutto perché non c'è stato un vero e proprio dibattito e forse sarebbe ora di aprirlo. Su qual è stata l'efficacia? delle misure e delle politiche che sono state adottate, su qual è stata l'efficacia e su quali sono stati anche gli effetti collaterali di una gestione che ha privilegiato un approccio esclusivamente epidemiologico e oltre a essere esclusivamente epidemiologico, escludendo tutta un'altra serie di punti di vista, di competenze, esclusivamente basato su lockdown, chiusure delle scuole prima, arma vaccinale dopo, trascurando appunto tutta un'altra serie di altre risposte, di altre possibilità che ci potevano essere. Quindi una delle prime cose che fa il volume è proprio questa, interrogarsi sull'efficacia anche in chiave comparativa. Ora forse è arrivato il momento di aprire un dibattito, di parlarne. Cosa ha funzionato? Cosa è andato storto? come ne siamo usciti, ma la chiusura del dibattito ha arrecato forse ancora più danni anche perché è come se certi temi fossero diventati tabù, temi di cui non si può parlare, temi di cui è rischioso parlare, perché se ne parli rischi anche tu personalmente, professionalmente di perdere credibilità. C'è stato un... Um, un articolo, un'intervista che mi ha fatto molto pensare a Peter Doshi, che è il senior editor del British Medical Journal, dove diceva una cosa scontata, elementare, però, come dire, una delle tante cose che sapevamo, che davamo quasi per scontate e che però arrivata la pandemia ci siamo scordati. Lui diceva l'assenza di dibattito. L'assenza di una pressione da parte della società civile, da parte dei movimenti, delle associazioni, anche sulle, sul, sugli istituti di regolazione, anche sulle aziende produttrici dei vaccini, ha fatto sì che le stesse aziende e gli stessi istituti non si sono sentiti costretti a comunicare, rendere pubblici rendere trasparenti dati fondamentali che riguardano per esempio proprio la sicurezza e l'efficacia dei vaccini, è una cosa elementare lo sappiamo benissimo, nel momento in cui non c'è partecipazione, non c'è dibattito, non c'è critica, non ci sono gli occhi puntati, è ovvio che l'elite il governo, le corporations eccetera sono molto meno invogliate come dire, a essere responsabili e trasparenti eppure come se ce lo fossimo dimenticato. E questo già ci fa capire come l'assenza di un dibattito come dire, non è stata poco dolorosa, non è stata priva di conseguenze materiali in termini di vite, in termini di efficacia, in termini di conseguenze appunto, quelle conseguenze iatrogene di cui parla eh, Stefano Boni, riferendosi ovviamente alla categoria di, di Ivan Illich, chiedendosi quali sono state le conseguenze non volute di questo tipo di gestione? La stessa cosa fa Sara Gandini, occupandosi per esempio delle malattie non curate, occupandosi delle conseguenze a tutto raggio, per esempio su alcune categorie che, più hanno, che hanno pagato un prezzo più alto, i bambini, gli adolescenti, i giovani, ma gli stessi anziani. Infine ehm, L'assenza di dibattito ha creato problemi e ci dimostra quanto invece è vitale il dibattito anche per quanto riguarda la democrazia, la eh, legittimazione e la solidità, la credibilità delle istituzioni sociali, sanitarie, politiche. La democrazia non ha paura del conflitto, la democrazia vive di conflitto però vive di conflitto a condizione che le diverse posizioni in campo, le diverse posizioni che, che confliggono appunto, possano accedere, possano agire i luoghi della partecipazione, i luoghi della rappresentanza. In questo frangente invece, anche in questo caso non è esattamente una novità, cioè i prodromi è ovvio che c'erano già anche in riferimento a tanti altri movimenti, esperienze di partecipazione politica che negli anni hanno vissuto situazioni di stigmatizzazione. No? Però è evidente come in questo frangente le diverse critiche che sono state poste al governo della pandemia, critiche di diverso tipo, critiche eterogenee, indip indipendentemente dal loro contenuto, indipendentemente da anche da chi poneva queste critiche, sono state trattate con fastidio, sono state tendenzialmente estromesse dal dibattito. Spesso sono state anche stigmatizzate attraverso l'associazione all'estrema destra, al fascismo, al complottismo, all'ignoranza, all'egoismo, all'antiscienza. Questo ha significato però che componenti rilevanti della popolazione siano state qualche modo estromesse dal dibattito pubblico, non abbiano trovato la propria voce, le proprie posizioni rappresentate, non sono state ascoltate ma immediatamente stigmatizzate, immediatamente criminalizzate. Questo ha aperto dei, dei solchi nel tessuto sociale, delle divisioni, questo ha creato anche presso queste componenti, ripeto, forse minoritarie, sicuramente minoritarie ma non una sparuta minoranza, una, una minoranza minoranze frastagliate ma rilevanti. Ha creato esacerbato, direi, sentimenti di estraneazione, sentimenti di sfiducia, un sentimento di non riuscire più a riconoscersi nei, nelle istituzioni, nei media, nei mezzi di informazione mainstream e questo ha portato molte persone a cercare altrove informazioni in tutto quell'ambito, in tutto quell'universo quell dell'informazione alternativa, che poi viene appunto considerata tu court come complottista. E questo ha portato a una radicalizzazione, no? A una radicalizzazione perché è come se queste componenti non riuscissero più a parlare, perché si basano su fonti differenti, perché sviluppano linguaggi differenti, perché nel momento in cui viene a mancare quello che Habermas chiamava la sfera pubblica, il contesto del confronto, del dialogo, della verifica, le posizioni si, si radicalizzano e fanno fatica a trovare, invece, una sintesi, a trovare uno spazio di composizione. Infine... Ehm... Ah, ecco, no. Detto questo, e poi finisco, il volume ha mh, tre obiettivi principali. Ha una prima parte in cui eh, affronta il tema dell'informazione e della comunicazione. Come è avvenuta la comunicazione, comunicazione della scienza, la comunicazione della pandemia e anche quali distorsioni ci sono state. La famosa eh, epidemia di fake news, no? mm, a cosa è dovuta? È dovuta solo a attori Siti che propagano notizie false oppure c'è bisogno di una prospettiva un po' più ampia, un po' più complessa che mette in relazione il funzionamento del sistema dei media la politica, l'informazione la comunicazione della scienza la presenza degli scienziati e degli esperti questo è un primo tema che viene appunto affrontato una seconda sezione affronta invece il tema della... Eh, appunto della, della lettura, dell'analisi eh, delle politiche, degli effetti delle politiche di governo della pandemia e dei loro effetti collaterali e quella della lettura politica delle politiche appunto di gestione della pandemia, politiche che sono state ammantate da idee, come dire, progressiste, no? Di solidarietà di difesa del bene comune, eccetera e che però a ben guardare rivelano invece degli aspetti di continuità con meccanismi di ristrutturazione del capitalismo e del neoliberismo. Questo per darvi anche un po' un'anticipazione. Infine, un'ultima sezione, guarda la pandemia come momento di disvelamento, come momento in cui nodi irrisolti che c'erano già prima problemi che conoscevamo già da tempo e che però agivano un po' sotto traccia, sono venuti alla luce e non è stato più possibile non vederli, sono esplosi. Da questo punto di vista, quello che abbiamo cercato di fare, appunto cercando, cercando le persone giuste che potessero raccontarci in profondità questi aspetti, è quello di andare un po' ad aprire quei tabù, cioè quei, quei temi che, di cui non si può parlare. No? La pandemia appunto anche attraverso la criminalizzazione del dissenso, il dire no, chi mette in discussione eh, il discorso, la narrazione mainstream è un pericoloso complottista e allora dobbiamo accettare tutto quello che ci viene detto? In realtà guardando con attenzione anche tra, eh, all'interno del, del, del delle, delle forme di partecipazione, delle esperienze di partecipazione e di protesta che ci sono state intorno alla pandemia, vediamo che ci sono dei punti fondamentali che avrebbero bisogno di una tematizzazione seria e che riguardano per esempio le politiche sanitarie e le loro conseguenze, che riguardano per esempio la scienza, la scienza come viene utilizzata come strumento retorico per legittimare scelte tecnocratiche, e la scienza anche però come ambito in cui sempre più forte si fa l'azione pervasiva delle lobby. E quindi gli intrecci tra, medici, tra medicina, scienza, economia, politica, lobbismo, questi sono aspetti che vanno invece... Dobbiamo rompere questi tabù, dobbiamo sottrarre, come dire, questi temi a chi ne fa narrazioni magari davvero complottiste, magari davvero escludenti, magari davvero con delle radicalità o con delle estremizzazioni infondate e poco attendibili. Abbiamo bisogno di uno sguardo serio, di uno sguardo argomentato, aperto però, che non ha paura di affrontare appunto questi temi e rompere questi tabù. Ed è quello che abbiamo cercato di fare nella sezione finale del, del testo, attraverso diversi contributi che, Riguardano proprio le istituzioni di regolazione, l'OMS, di cui vi parlerà dopo Edoardo Missoni, la medicina, la stessa medicina con un, eh, un bel contributo di Ivan Cavicchi, dove si insiste sulla necessità, messa in luce già, cioè, evidente già prima, ma messa in luce in maniera dirompente dalla pandemia, di pensare a una riforma della medicina che non sia solo riforma della sanità, ma che parta proprio dai suoi aspetti paradigmatici. Detto questo, penso di aver già preso abbastanza tempo, quindi mi fermo qui e lasciamo la parola a Vittorio Agnoletto, che ancora ringraziamo di cuore per averci fatto il grande onore di, di scriverci la prefazione del libro. Prova, prova, prova, no. Non funziona, facciamo senza. Buonasera a tutti e a tutti. È un libro da leggere. Non è un libro semplice. Non è un libro per tifoserie. È un libro che cerca di ragionare. Come tutti coloro che l'hanno scritto hanno cercato di fare. Perché, come è stato detto molto bene nell'introduzione da Nicolò, ci sono anche punti di vista diversi. Io, nella prefazione, lo dico, non condivido tutto quello che tutti i colleghi hanno scritto. Ma quello che rivendichiamo è il diritto e lo spazio per il dibattito, che è quello che è stato compresso in questi due anni, e che è compresso ancora oggi. Io. Comincio con un passaggio molto semplice che forse qualcuno di voi si ricorda. No, non in televisione, non in prima serata, professore. Era la sera del 26 novembre del 2021. Il professor Andrea Crisanti interveniva alla trasmissione 8 e mezzo e gli era stato chiesto che cosa pensava delle vaccinazioni sui bambini. E il professor Cresante stava dicendo che in quel momento, con i dati che erano usciti fino a quel momento, forse era opportuno prendersi ancora del tempo cercare di aspettare di avere dei dati più complessi, eccetera. E a quel punto interviene Beppe Severnini, che era invitato al dibattito. Con quale espressione? E poi prosegue dicendo ci sono i convegni e i congressi per dire certe cose, se voi le ripetete in prima serata la gente si spaventa e non capisce più niente, mi creda Mento di panico allora a un certo punto la conduttrice chiede all'altro ospite, che per fortuna era, era Rosy Bindi, dice lei che cosa ne pensa e dice beh, credo che quello che abbiamo ascoltato vada bene così ma in questa botta e risposta tra Severnini e Crisanti c'è a mio parere una gran parte del senso di questo libro e cioè qual è l'intreccio che ci mostra questa sindemia tra potere politico tra scienza e informazione perché in sostanza qual è il messaggio che viene lanciato quella sera trattiamo i nostri telespettatori come dei bambini è inutile che poniamo dei dubbi delle domande cerchiamo di ragionare dobbiamo dispensare verità punto e basta guardate però che i bambini quando magari poi scoprono che non tutto quello che gli è stato detto è vero, poi perdono fiducia nell'adulto, la popolazione perde fiducia poi nel governo, nelle istituzioni, il governo è una parte politica, nelle istituzioni. E il passaggio seguente è quello che è stato ricordato, che quando Mario Monti, intervenendo in una trasmissione, tra l'altro per una questione di disguido tecnico non ero presente, cioè io ero in quella trasmissione, dovevano farmi il collegamento da casa, i tecnici hanno impiegato troppo a fare il collegamento, sono entrato che Monti usciva, perché sarebbe stato divertente essere presente e potergli rispondere in diretta. No? Che cosa ha detto Mario Monti? È una guerra, ma non abbiamo minimamente usato in nessun paese una politica di comunicazione adatta alla guerra. Nella comunicazione di guerra significa che c'è un dosaggio nell'informazione. In una situazione di guerra si accettano delle limitazioni alla libertà e quando la conduttrice gli chiede ma chi deve stabilire queste limitazioni di libertà, la risposta è il governo ispirato dalle autorità sanitarie. Non ci siamo, non ci siamo. Allora, pongo alcuni punti di domanda. Qual è il rapporto tra la politica, la scienza e i media che dovrebbero esserci. Cominciamo dalla scienza. Chi parla è un medico, ha diverse pubblicazioni scientifiche, insegna all'università. Io so, come sanno tutti quelli che lavorano nella scienza, con la scienza, che la scienza può arrivare a dire 1 uno, due e tre sono cose certe, documentate, sperimentate, verificate, scientificamente a prova di boll. 4, 5, 6, ci stiamo lavorando, abbiamo delle ipotesi, ci sono ancora punti di domanda. 7, 8 e 9 non sappiamo rispondervi. Sapremo rispondervi tra un mese, tra un anno, tra due anni, non sapremo mai rispondervi. La scienza è arrivata fino a qua. La scienza non può dirvi sempre sì o no. Deve poter dire non lo sappiamo o non lo sappiamo ancora, o stiamo facendo ricerche. E la scienza arriva fino a qui. E poi tocca ai decisori politici assumersi diritti e doveri, oneri ed incomi, e prendere le decisioni. Basandosi sulle evidenze scientifiche che ci sono fino a quel momento e poi dopo per assumendosi delle responsabilità. Perché le evidenze scientifiche non ti risolvono tu e quindi devi dire esplicitamente come politico mi assumo la responsabilità di prendere questa decisione tale decisione può essere poi criticata, giusta, sbagliata verificata, messa in minoranza e di dicendo ma non puoi chiedere alla scienza cioè agli scienziati di sostituirti e di dirti loro quello che devono dire il ritornello come dice il CTS, l'ha detto il CTS, seguiamo le indicazioni del CTS, non sta in piedi. Perché su tante cose il CTS non poteva dare un'indicazione precisa, perché le evidenze scientifiche su alcuni passaggi non c'erano ancora, non ci saranno, non ci sono. E quindi noi abbiamo assistito a due fenomeni molto negativi. Primo, la politica che non si assume il proprio ruolo e che usa e strumentalizza la scienza per coprire le proprie decisioni. E dall'altra parte, spiace dirlo perché alcuni li conosco molto bene, perché io per un periodo ero uno dei responsabili di tutto il percorso di formazione sull'AIDS nella metà degli anni 90 dell'Istituto Super di Sanità, quindi alcune figure li conosco bene, ma mi dispiace. Il CTS a un certo punto si è trasformato in un organo politico che doveva non ratificare quello che diceva la politica, anticipare quello che la politica aveva, gli aveva detto che voleva sentirsi dire in modo tale da poi coprire la politica. E questa però, da un punto di vista scientifico, significa depotenziare e squalificare la scienza rispetto proprio, ai, ai percorsi di ricerca. A tutto questo che cosa aggiungiamo? I media mainstream che rinunciando al proprio ruolo, che doveva essere certo da una parte quello di diffondere le conoscenze scientifiche documentate, approvate e via dicendo, ma dall'altra anche quello di porre delle domande, di stimolare la scienza, di stimolare eh, la politica, hanno rinunciato totalmente e hanno poi censurato una serie di voci critiche. Eh, io nella prefazione sintetizzo dicendo Galileo Galilei è stato cancellato il dubbio da motore della ricerca scientifica diventa eresia da silenziare e il potere politico si presenta come qualcosa di super partes non c'è un motivo per cui è fatto una scelta o l'altra non andava fatto così per certo la scienza eh ci sono alcuni altri passaggi che io vi propongo come riflessione. Come si fa informazione e come usa l'informazione il potere politico? Siamo nel novembre del 2020, c'è l'annuncio che arrivano i vaccini. Io coordino la campagna per fa far arrivare i vaccini in tutto il mondo, No profit on pandemic, eh, sono per la moratoria sui brevetti. Quindi è evidente come la penso sui vaccini, cioè i vaccini sono uno strumento nella storia della eh, lotta per la salute assolutamente utile. Ma si va a discutere del singolo vaccino. C'è il potere politico che annuncia l'arrivo imminente dei vaccini e i vaccini come vengono presentati? Vengono presentati come qualcosa che ti ripara dal rischio di infezione novembre 2020 e che permetterà di arrivare all'immunità di Grecia ma allora si sapeva benissimo che non era così, si sapeva già la sera dopo il 21 novembre io faccio una diretta con decine di migliaia di persone su Facebook e dico i dati di efficacia dei vaccini quelli presentati All'EMA e l'FDA derivano da trial fatte dalle aziende eh, produttrici, ma si riferiscono quel 90-92% di efficacia alla capacità dei vaccini di bloccare il passaggio dall'infezione alla malattia conclamata. Non alla capacità di bloccare la trasmissione del virus, perché nel momento in cui EMA analizza il materiale. Non c'è documentazione, trial scientifico, che sia andata a indagare quanto, se e quanto, quei vaccini bloccano la trasmissione. La comunicazione istituzionale dice un'altra cosa e si porta dietro delle conseguenze non da ridere. Perché quando 15 giorni dopo un medico o un'infermiera vaccinati si infettano, è evidente che hai aperto la strada ai Novax. Ecco, vedete, ci avete parlato dei vaccini, si sono vaccinati si sono infettati. E a quel punto la rincorsa a dire no, momento, però i vaccini proteggono dell'evoluzione, poi in certe percentuali vi dicendo, proteggono molto meno nella trasmissione del virus, bisognava dire non sappiamo se trasmettono in quel momento, non si avevano percentuali. Beh, è un recupero che non ottiene risultato, perché tu hai comunicato che i vaccini ti proteggono dall'infezione e poi le persone si sono infettate e mi spiegate come fai a dire vaccinatevi che vi protegge dall'infezione e poi contemporaneamente dire usate la mascherina e uno ti dice scusa se mi hai detto che se mi vaccino mi proteggo dall'infezione perché poi devo mantenere le distanze e devo utilizzare la mascherina cosa invece è necessaria ad utilizzare la mascherina e mantenere le distanze è una comunicazione assolutamente sbagliata che ha creato tanti tantissimi danni ma si possono eh, Fare altre riflessioni se tu paragoni la pandemia o sindemia che sarebbe più corretto dire nel libro infatti si usa il termine sindemia la paragoni alla guerra ne discendono tante cose ne discende quello che ha detto monti e tra l'altro quello che ha detto monti è quello che nei media si sta realizzando adesso sulla vicenda dell'ucraina eh? chiusa la parentesi ma ne dicendo tante altre cose, che nella guerra esiste la disciplina. Il soldato deve obbedire, se tutti siamo trasformati in soldati, il soldato non può porre delle domande, non può porre dei quesiti, non può chiedere che gli ordini siano spiegati, perché altrimenti viene accusato di accordo col nemico e rischia. E se vuoi ottenere ancora di più questa scena di guerra, tu devi esaltare e moltiplicare la potenza di un nemico in nome del quale nel tuo gruppo devi chiedere la disciplina e il silenzio. Per cui, chi era contrario alla vaccinazione che poi a me questa storia Novak-Nox Novak, eh, non vuol dire nulla, dentro ci sono atteggiamenti totalmente diversi, ci sono quelli che rifiutano qualunque vaccinazione, quelli che vogliono discutere su queste vaccinazioni, quelli che vogliono discutere su queste vaccinazioni mRNA, quelli che vogliono discutere sulle vaccinazioni per tutte le età, quindi una situazione molto diversa anziché andare a discutere e dal mio punto di vista a disarticolare quella realtà e a rispondere ad alcuni dei quesiti il potere che cosa fa? Costruisce una sorta di contropotere, lo ingigantisce, lo esalta in modo tale da chiedere con maggior forza il silenzio e l'impossibilità di porre discussione. E allora poi c'è la rappresentazione anche folcloristica delle posizioni Novax in televisione, ma niente altro. Sottoscritto che Voglio dire, non credo che sia mettere in discussione il curriculum, non credo che sia da mettere in discussione il lavoro fatto durante la pandemia. Nelle trasmissioni televisive poteva andare saltuariamente per parlare due minuti in altre trasmissioni, ma talk show impossibile. Perché com'è com come facevano? Non mi possono certo definire novacci, voglio far arrivare i vaccini assolutamente in tutto il mondo, però pongo dei problemi, chiedo di ragionare. Chiedo che ci sia una sorveglianza seria, attiva e passiva, sugli effetti collaterali, che gli effetti collaterali siano spiegati. Dico che è stata una, ma l'ho detta allora, quasi unica voce nel mondo scientifico, detto che è stata una castronata micidiale gli Open Day su AstraZeneca, perché la vaccinazione è comunque un atto sanitario che richiede un rapporto con singola persona, che richiede la raccolta dell'anamnese, non è una festa paesana dove tutti vanno, oltretutto rivolta a una fetta di popolazione che non doveva utilizzare quel vaccino. Ma queste cose così non le potevi dire, se non ti potevi... Potevano accusare di essere Novax quindi con tutti gli APT, perché quello non lo potevano fare, visto che lo spazio per andare in televisione ne avevamo chiesto per sorreggere la campagna No Profit on Pandemic quindi per i vaccini da tutte le parti. E questo però è una riduzione molto forte della democrazia ma anche della possibilità di stimolare e di sviluppare un mondo, il mondo scientifico. E faccio un'altra un osservazione. Eh, non è quando devo finire, che non c'è nel libro perché il risultato è arrivato dopo però c'è un accenno nel libro e quindi vi sto dando un'anteprima lo posso fare perché ho già consegnato lo statino col voto per quello studente quindi non succede più niente formalmente si è laureato il studente ha fatto una bella tesi con me su un problemino piccolino piccolino i conflitti di interesse delle società scientifiche in Italia sono quelle società che stanno dentro un elenco ufficiale alle quali è riconosciuto il diritto di fare le linee guida, che poi vengono utilizzate dai ministeri e mandati a tutti i medici e via dicendo. Io una prefazione pongo il problema del conflitto di interesse in generale. Banalmente, quando noi pubblichiamo qualcosa, dobbiamo scrivere sulle riviste scientifiche se abbiamo dei conflitti di interesse. Mi spiegate perché quando qualche collega va in televisione, nessun giornalista gli chiede, mi scusi, lei parla dei vaccini, ha qualche conflitto di interesse? Ha qualche ruolo con qualcuna delle aziende che producono questi vaccini oppure producono questi farmaci? Eh, vabbè, con i tempi che corrono, chiedere a qualche direttore generale del ministero se ha dei conflitti di interesse, dopo che abbiamo saputo oggi, va a dirigere una struttura eh, privata è una cosa... No, però questo andava a fare. Beh, in questa tesi abbiamo scoperto che il 70% delle società scientifiche che fanno le linee guida hanno dei conflitti di interesse, cioè ricevono sostegno, forma, sotto forme diverse, sostegno da parte di aziende che producono farmaci o vaccini o diagnostici su quali loro si prolungano. Il 40% di questo 70%, oltretutto a nostro parere, non pubblicizza come dovrebbe il fatto che ha questo tipo di sponsorizzazione per avere una volta detto che forse la società di pediatria che dava per certo che bisognava vaccinare tutti i bambini aveva qualche conflitto di interesse la collega Datene Scandiscente non potendo dire se è un Novax ha detto parli come un Novax e purtroppo chi coordinava il dibattito non ha avuto il coraggio di andare avanti in questo confronto, ha detto vabbè andiamo avanti chiudiamo la polemica, non è polemica è problema di serietà, di correttezza e eh, questo problema eh, Due minuti ancora va bene? Si pone, eh, si pone anche oggi, perché vedete come faccio le lezioni, no? io ho una, faccio le lezioni, però quando entro in aula dico agli studenti eh, cosa è successo questa settimana, avete sentito i telegiornali, no avete visto i social, cioè partiamo sempre da qualcosa che sta accadendo. È lì che riscopri l'attualità della lezione, è lì che riscopri l'attualità di questo libro. Non mi hanno pagato, eh, ma è un dato di fatto. Di cosa stiamo parlando adesso? In questi giorni, qualche pagina rincomincia a comparire, di Omicron 5, B5. E l'ultima che cos'è? L'Omicron AB2.75, che è una sottovariante di Omicron 2 con 50 casi, 47 ieri in, in India se non sbaglio, altri casi in giro di 3, Allora il problema è che ci sono tantissime persone infettate, ci sono c'è un numero di persone che sta evolvendo, che arriva decesso e via dicendo. Tutti ci domandiamo cosa accadrà in autunno. Non funziona mica così, eh. Loro se lo possono chiedere e fanno bene a chiedersi. Io ed Edoardo già dobbiamo anche fare qualcos'altro oltre a chiedercelo. Il potere non deve mica chiedersi. Il potere dopo che se l'è chiesto deve attivare delle risposte. Non è che stai fermo a vedere che cosa accadrà in autunno e poi in autunno grandi titoloni arrivano. Come dicono le linee eh, guida di prevenzione per il personale sanitario, nel dubbio quando occorre una persona devi ipotizzare che abbia un'infezione e quindi devi prendere le misure di precauzione universale. Tu governante, siccome non sai che cosa accadrà, devi prepararti a gestire il peggio. E allora cosa devi fare? Devi potenziare le aule, aumentare le aule delle scuole, devi aumentare la reazione, devi potenziare i mezzi pubblici di trasporto, devi aumentare o, o rimettere in pista perché non ci sono quasi più i servizi di medicina del lavoro per andare a vedere che cosa avviene sui luoghi di lavoro, tra parentesi, non solo per il Covid ma gli incidenti e via dicendo, devi realizzare tutta una serie di interventi sociali. Perché una pandemia non si vince in ospedale, in ospedale si possono evitare dei decessi. La pandemia si vince sul territorio, si vince con la medicina territoriale e si vince con una concezione olistica della salute e si torna in mesi medica e si tornano in vanillice dove la tutela della salute non è affidata solo alla sanità è affidata a un intreccio di interventi sociali. Questo devono chiedersi. Cosa fare per quello che accadrà in autunno? rispetto al Covid ma rispetto a tutte le conseguenze che il Covid ci porta dietro c'è liste d'attesa di sei mesi, un anno e via dicendo e questo non avviene e chi solleva questi problemi messo da una parte pensate che mi è capitato che era previsto un dibattito tra me e il presidente di Farmindustria sulla questione vaccini brevetti un giornalista aveva già fatto il pezzo, il blocco come dicono loro i 20 minuti che devo andare in televisione è saltato 24 ore prima di andare in televisione, salvo che due settimane dopo il Presidente di Industria è andato in televisione senza contraddittorio nella stessa trasmissione. Non va bene. Quindi è un libro benvenuto che serve non per aumentare le polemiche, per discutere. E sommessamente per quello che noi voi anche i curatori, gli autori possono contare, non è che contiamo molto no, però per sommessamente per richiamare il potere politico al suo ruolo e per richiamare il mondo scientifico al suo ruolo per riprendere quel dibattito che poi è il sale della nostra convivenza civile ecco io mi fermo qui eh, no, mi fermo qui ma eh, Dico un'ultima cosa, perché vedete poi tante cose vengono anche nascoste, eh, così nessuno di voi va via convinto che sono un Novax. Facciamo la campagna contro i brevetti, si muove la società civile di tutto il mondo, eh, si muovono i premi Nobel, si muove eh, Francesco. Il nostro governo non si muove perché insieme alla Germania e alla Francia sostiene la posizione della comunicazione europea di sostegno a Big Pharma, a Pfizer e a Moderna. E però parla di fare donazioni, no? E lì gli ha risposto Don Ciotti, carità e eh, buone azioni non possono mai sostituire i diritti. Bene, in mezzo a tutto questo noi veniamo a scoprire, eh, i sottoscritti insieme a un collega che insegna alla Sorbona Lorenzo Cassi, e che insegna economia e non medicina, veniamo a scoprire che l'Italia, non un altro paese, l'Italia non contenta di vent'anni di brevetti, ha prorogato per cinque anni un brevetto che riguarda Pfizer e Moderna e per tre anni qualcosa un brevetto che riguarda AstraZeneca. Zitti, zitti senza dirlo a nessuno e quando noi l'abbiamo scoperto il ministero ha tentato di smentire quando gli abbiamo dimostrato che avevamo ragione ha tentato di dire che lo fa tutta Europa quando gli abbiamo dimostrato che non lo fa tutta Europa non so cos'è successo né media non è passata non è una scemenza vuol dire aggiungere a 20 anni di brevetto altri 5 anni di brevetto ecco un esempio piccolo dentro un discorso molto più ampio per dire che appunto abbiamo bisogno di dibattito abbiamo bisogno di questo libro e abbiamo bisogno di un po' più di coraggio da parte di una parte significativa del mondo scientifico e grazie ai curatori Sì, grazie mille a Vittorio Noletto per un intervento veramente denso di contenuti non ho capito se siamo adesso in diretta a Facebook, abbiamo avuto qualche problema Qualora lo fossimo ci scusiamo con chi ci sta seguendo Comunque metteremo le registrazioni uh, di, uh, degli interventi nei prossimi giorni Mi scuso anche con Vittorio Problemi tecnici succede, la diretta fa questi scherzi qua uh, Io inviterei intanto subito Sara Gandini sul, uh, qui di fianco a noi Mentre Sara arriva uh, ci tengo a precisare una cosa che ha accennato Vittorio e non ha detto, Ma che per noi è fondamentale Uh, e c'è cioè che questo libro, che è un libro sulla pandemia, ovviamente sul dibattito mancato rispetto alla pandemia, adesso di pandemia si sta tornando a parlare in queste settimane, in questi giorni, appunto per, per le nuove varianti come faceva uh, Ceno Vittorio e ho letto, però effettivamente negli ultimi mesi se ne è parlato molto meno. Dopodiché per noi questo libro è comunque molto importante perché appunto le stesse dinamiche di esclusione del dibattito di monotematicità si, sono, si stanno riproducendo pari pari con il conflitto eh, fra Russia e Ucraina e quindi al di là come dire, della, dei temi specifici sulla pandemia per noi è importante la questione democratica e informativa in sé e mm -hmm. la questione legata appunto all'intreccio fra tecnocrazia e mondo dell'informazione che appunto è, è valida al netto del tema. Si è vista molto foto con la pandemia, ma si sta riconducendo anche su, alte, su altri argomenti. Prego, Sara. Grazie, grazie per avermi invitata. E sono molto felice di essere qua, eh, perché ci, ci tengo molto a questo libro. Ehm, in effetti viene, è un libro che, almeno da parte mia, viene dopo un lungo lavoro. Sono in effetti due anni che lavoro sulla pandemia. Io sono epidemiologa biostatistica, ma ho sempre lavorato in ambito oncologico, quindi è stata anche una sfida, e non era facile in effetti capire all'inizio che cosa stava accadendo e quindi per tutti è stato difficile. Ecco, però voglio, siccome noi abbiamo parlato di conflitti, allora voglio subito aprire un conflitto, qui subito, con Silvia, perché lei mi dice, lei dice all'inizio, ha detto, è, Elisa, <ride> con Elisa, eh, lei dice eh, che il problema è stato esclusivamente epidemiologico, io penso che non sia così, eh, anzi credo che sia stato un problema di potere, come il potere, la politica di potere è entrata a decidere e ha usato, quello dicevi, eh, ha usato eh, la, la scienza, le parole degli scienziati, e quindi io penso che se ci fossero stati più epidemiologi che portavano evidente scientifiche, eh, la famosa evidence-based medicine, penso che non sarebbe successo, almeno in Italia, ecco tutto quello che è successo. E, almeno io avrei voluto vedere più epidemiologi parlare, parlare esprimersi e prendere posizione. E ecco, non solo andare nel CTS per poi eh, come dire, chiudersi in un, tra di loro. Ehm, penso anche però che sia vero qualcosa, una cosa che tu dici nel senso che quello che, sia, che è successo eh, è stata eh, una rappresentazione dell'epidemiologia dell difensiva la chiamiamo epidemiologia difensiva cioè che ha a che fare con la medicina difensiva quando un medico per tutelarsi da possibili denunce fa tutti gli esami possibili e immaginabili pur di tutelarsi, senza pensare effettivamente quali saranno gli effetti di tutti questi esami sul paziente di turno. Eh? Come se questi esami non avessero effetti collaterali, mentre noi sappiamo che anche fare migliaia di tipi di esami, eh? quindi gli, quelli, quelli che chiamiamo, non so, falsi positivi, gli effetti sulla psiche del paziente, eh? ci possono avere svariati effetti collaterali e di questo bisogna pensare e quindi pensare a lungo termine. Ecco gli effetti delle, delle, delle misure che noi indichiamo. Eh, si è adottato queste, eh, un approccio di tecnologia difensiva in un'ottica di... Rischio, eh, di lotta per il rischio zero mm? e questo credo che sia stato un altro dei, dei problemi. Io capisco che un politico debba come dire, mettersi a posizione di immaginarsi lo scenario peggiore per attuare delle, delle politiche che poi non mettono la, la, la popolazione in, in difficoltà, ma noi quello che abbiamo visto in realtà sono i politici che adottano lo scenario peggiore per far adottare ai cittadini le misure di prevenzione peggiori in assoluto. Perché non è che abbiamo visto una, un governo e dei ministri che si sono come dire, attivati per avere appunto delle scuole con più insegnanti, più, con più spazi, con, più, insegni, con più, eh, più medicina territoriale, più medici, eccetera. Abbiamo visto invece un, un, dei, dei politici che hanno chiesto a noi... Di stare in casa, chiusi in casa per mesi, di, di rinunciare alla scuola. Quindi l'approccio la, del rischio zero è stata una richiesta continua nei confronti dei cittadini che sono stati gli unici considerati responsabili di quello che accadeva, senza mai un'assunzione di responsabilità. Noi veniamo da 30 anni di tagli alla sanità e sicuramente questo ha avuto degli effetti, non è che abbiamo visto adesso invece a distanza di quasi tre anni, un cambiamento in, questo, in questa cosa. Allora però io voglio, scusate se, se entro nel merito di quello che è accaduto fin dall'inizio, perché io penso che sia importante entrare nel merito anche per il futuro, visto che poi non è ancora finita. E, eh, e quindi credo che sia importante, come dire, eh, ricordare alcuni, alcuni punti cruciali di tutta la vicenda. Io penso che la prima cosa che avremmo dovuto mettere al centro della discussione proprio fin dai primi mesi sono ehm, quando quindi sono uscite già al, al, dico a, a marzo, aprile, ecco, ma quasi subito sono uscite le prime stime di rischio da parte di Ioannidis che è un grandissimo epidemiologo con, epidemiologo con un curriculum stellare che ha cominciato a pubblicare le stime di letalità. Quando ha parlato delle stime di letalità, quindi facendo uno studio enorme, andando a vedere tutti, in tutti i paesi qual era quindi, il tasso di letalità sul, la sul la, il contagio, quindi prendendo i dati sierologici, che erano gli unici che potevano dare un, ehm, una stima affidabile, visto che eh, non è detto che... che ecco, eh, allora soprattutto si facevano i tamponi solamente alle persone che avevano sintomi, quindi ovviamente le stime di case fatality rate, quindi la, la letalità sui tamponi non era affidabile, quindi solo da quel dato lì avevamo una stima reale del rischio e lì abbiamo visto che in realtà il rischio era molto più basso di quello che ci si aspettava, cioè la, la, la comunicazione che veniva data ai cittadini era di un rischio molto più elevato rispetto a quello che effettivamente veniva fuori dalle stime di Dell'infection fatality rate sulla base del, del sierologico. A quel punto cosa è successo? È, è partita una campagna di odio nei confronti di Ioannidis internazionale ma anche in Italia, impressionanti, io mi sono profondamente vergognata soprattutto di come si è mossa la sinistra e qui le voglio dire perché io sono di sinistra scusate se ne accaloro ma è stato scandaloso il manifesto ha fatto una, una campagna nei confronti di Ioannidis per il fatto di aver pubblicato delle stime di rischio dicendo che era una persona corrotta che è scandaloso e da lì è iniziata la campagna di odio nei confronti di chi portava eh, senso critico nei confronti della pandemia, è successo anche a me e quindi lo dico, perché è stato veramente terribile quello che è successo. Ora ehm, voglio dire un'altra cosa, allora Ioannidis, fortunatamente è un grandissimo epidemiologo, e ha, è andato oltre questa campagna veramente ridicola, ecco, era totalmente ridicola la campagna di odio che nei suoi confronti è andato avanti, ha continuato a, a pubblicare, ha fatto fior di pubblicazioni e ehm, e, e quindi ha mostrato ecco, questa variabilità di rischi enorme, come raramente si vede in epidemiologia, quindi con anziani che effettivamente corrono dei rischi elevati rispetto alla Covid-19 e i bambini, i minori, comunque i giovani, sotto i 40 anni, rischi molto bassi. Ecco, io penso che noi avremmo dovuto far tesoro di queste informazioni qua, perché solo una campagna eh, di public health che puntasse quindi sui rischi, quindi che... che Facesse, quindi, eh, puntasse a cercare di ridurre la mortalità so nei soggetti ad alto rischio e quindi quella che, è la che alcuni hanno chiamato prevenzione mirata, poteva effettivamente servire. E di nuovo di lì è, è partita un'altra campagna terribile nei confronti della Great Barrier Declaration, ehm, anche lì... Eh, epidemiologi, scienziati con un curriculum stellare che hanno proposto di fare una campagna, di, di, di, di fare una politica di public health mirata ai soggetti ad alto rischio per capire effettivamente come proteggerli e sono stati attaccati in un modo brutale. Ehm... Um, tra l'altro io ho scritto eh, l'articolo con eh, Miconi che ehm, ha firmato questa, la Great Baritone Declaration, io non l'ho fatto perché non è che mi fidassi tantissimo di chi c'era dietro, anch'io influenzata dalla, dalla campagna che è stata messa in piedi e, ehm, e ci tengo a dirlo perché io stessa sono stata eh, come dire, attaccata duramente ma influenzata eh, da questo clima che c'era. Era veramente difficile prendere posizioni per gli scienziati. E lo è tuttora. Portare senso critico eh, è veramente molto difficile perché viene schiacciato auto auto automaticamente in uno degli schieramenti in gioco. E quindi è stato veramente faticoso. Quindi io penso che invece solamente facendo questo lavoro qua scientifico, ma anche di comunicazione onesta eh, di quello che sta che sta accadendo e di come, come la scienza evolve, sia, eh, si possa anche recuperare credibilità come scienziati. Voglio dire un'altra cosa, io per esempio abbiamo pubblicato un articolo eh, andando a vedere eh, l'efficacia del vaccino sui sanitari nel mio istituto e noi abbiamo trovato un'efficacia nel ridurre il rischio di infezioni nel nostro studio e io l'ho sostenuta. Io per prima ho sostenuto che, che forse anche vaccinare i sanitari poteva servire perché nel nostro studio noi l'abbiamo trovato. Poi, con, con la Omicron si è visto che non era così e, le, e come dire, anche la scienza evolve, si è visto che con un follow up più lungo l'efficacia era molto meno rispetto a quello che speravamo, io speravo che fosse efficace sull'infezione, ma ho, potuto, ho dovuto ammettere che non era come, sta, come abbiamo mostrato nel nostro stesso studio. E solo così, con onestà intellettuale si va avanti, perché altrimenti noi per, continueremo a perdere credibilità come scienziati. E, sarà sempre peggio. Allora, ehm, ci tengo a raccontare come è andata anche la vicenda delle scuole. Ci tengo molto perché è stata una, una, una vicenda eh, importante, perché ha messo in, insieme anche eh, in modo totalmente spontaneo e generoso persone che si sono fatte, come dire, sono sentite responsabili di quello che stava accadendo come scienziati, non a livello istituzionale, ma in modo quindi così, ecco, nascendo addirittura dai social, ci siamo trovati dai social, quindi senza nemmeno conoscerci, eh. E ci siamo interrogati su quello che stava capitando, abbiamo visto quello che capitava negli altri paesi, abbiamo visto che i rischi nelle scuole erano estremamente bassi e abbiamo cominciato a raccontare questi studi che venivano dagli altri paesi. Siamo stati attaccatissimi, negazionisti, la scuola in Italia sono un'altra cosa, i rischi uccidirete gli insegnanti. E adesso io la butto un po' così, ma è stato veramente così, con attacchi ferocissimi. Ehm, quindi ci siamo messi insieme gli scienziati con formazioni diverse, matematici, medici, virologi. Anche questo lo dico perché io sono epidemiologa e io non potrei mai curare un paziente. E non potrei guardare un vetrino, non potrei fare la virologa. La scienza non è una voce, sono tante voci, ognuno con una competenza diversa. E solo mettendosi insieme, guardando le cose con, nella loro complessità, possiamo trovare una strada perché la, la scienza in sé non ha appunto delle verità, ma ha anche una sola voce, ed è importante che si discuta. Quindi abbiamo fatto questo lavoro scientifico, mettendo insieme database diversi, quindi contattando di nuovo le scuole per avere ulteriori dati, l'abbiamo messo a, a disposizione della comunità scientifica e siamo stati attaccati in un modo eh, mostruoso, in particolare io, con un, tra l'altro con un livello di misoginia veramente notevole, tanto che la rivista scientifica quando ha ricevuto... Una, una lettera a parte di alcuni scienziati sono rimasti impressionati dall'attacco che ci hanno fatto quando abbiamo mandato l'articolo scientifico a The Lancet Regional Health, poi siamo, abbiamo ricevuto delle lettere una in, in particolare di questi scienziati era veramente impressionante quanto attacco nei nostri confronti, in particolare i miei e la rivista addirittura gli editori hanno detto voi dovreste raccontare questa cosa, dovreste pubblicare un articolo scientifico su The Lancet raccontando la misoginia in Italia, a che cosa porta nell'ambiente accademico. Quindi questo articolo fortunatamente è stato pubblicato, nonostante ci hanno detto che abbiamo pagato per pubblicarlo, che non valeva niente la rivista, e su e giù, eh, è stato tenuto in conto fortunatamente al CTS, ma è stato tenuto in conto anche perché noi abbiamo agito a livello giuridico. Ci siamo messi insieme, insieme ad avvocati, anche lì in modo totalmente spontaneo, associazioni di famiglie, che, che, e lo dico di nuovo, lo, dico, lo racconto spesso, le madri sono le prime che sono scese in piazza raccontando quello che stava capitando ai loro figli. Ed è stato veramente pesantissimo quello che è capitato. Fortunatamente poi sono arrivate le pubblicazioni scientifiche, ma loro lo vedevano cosa capitava ai loro figli. E quindi sono scese in piazza ogni giorno a raccontarlo. Quindi insieme ci siamo messi insieme e abbiamo fatto ricorsi al TAR in Emilia Romagna, in Lombardia, in Campania, tutti i ricorsi al TAR sono stati vinti per far riaprire le scuole, proprio perché mostravamo che le evidenze scientifiche riguardo alle chiuse delle scuole non mostravano che, le, che chiudere le scuole servisse, ma anche perché aveva un effetto collaterale pesante sui giovani e, e abbiamo fatto anche ricorso al Consiglio di Stato, anche quello l'abbiamo vinto. Dopo tutti questi ricorsi e le evidenze scientifiche, finalmente in Italia, che ha avuto il record europeo di chiusura delle scuole, eh, le hanno riaperte. Voglio dirlo, noi abbiamo avuto il record europeo di chiusura delle scuole, ma anche in totale il famoso stringency index, questo indicatore, di Oxford che mostra quanto tutte le misure di prevenzione adottate noi abbiamo veramente avuto un record mondiale e, non, e questo non ha corrisposto a un ridotto tasso di rischio di infezioni e di mortalità anzi paesi come la Svezia quando noi andiamo a vedere ancora adesso l'excess mortality quindi per tutte le cause rispetto al passato che è l'unico indicatore che ci permette di fare dei confronti tra paesi si mostra che la, la Svezia si è comportata in un modo rigoroso. Eh? E, addirittura appunto sono state fatte delle verifiche all'interno della Svezia eh, per controllare se si sono comportati in modo corretto i loro epidemiologi, se le scelte erano corrette, cosa che da noi non hanno fatto, e hanno confermato che soprattutto rispetto alle scuole, le misure che hanno attuato hanno permesso di, di limitare i danni del, delle misure di prevenzione. Ecco, finisco solo per dire un... un una cosa a cui ci tengo molto, che è la, il concetto di sindemia. Io ne ho parlato fin dall'inizio e Orton l'ha detto a novembre, ottobre-novembre del, del, del 2020, quindi all'inizio della pandemia, ha detto non, non siamo di fronte a una, pandem a una pandemia ma a una sindemia perché non è un virus che colpisce tutti in modo indifferenziato. La, la malattia dipende dalle malattie concomitanti non trasmissibili, quindi tutte le altre patologie che sono tal, eh, radicate, che sono dipendenti dalle, dalle componenti socio-economiche. Quindi coloro delle classi sociali più disagiate hanno più malattie non, concomitanti non trasmissibili e quindi avranno anche una Covid-19 peggiore. E lui l'ha detto perché? Uno, per dire, solo una soluzione biomedica che punta quindi solo sul vaccino non può essere la soluzione, ribadisco anch'io che sono vaccinata, e sostengo l'utilità dei vaccini da tempo, ma anche lì va fatta con, contenendo la complessità, quindi a seconda delle situazioni e dei rischi e quindi valutando in modo mirato quando effettivamente c'è bisogno di utilizzare i vaccini o quando altre misure. Ora, ehm, lui l'ha detto, questo ma ha anche detto, se noi adottiamo una politica che è solo di, di limitare i contagi, come è stato fatto fino in tutto il primo anno, quindi concentrarci solo sulla... La, la riduzione dei contagi, in realtà avremo l'effetto opposto, avremo, faremo, avremo un circolo vizioso perché le classi sociali più in difficoltà in realtà saranno quelle che perderanno il lavoro e che quindi poi si ammaleranno di più e quindi solo avendo uno sguardo di lungo termine possiamo capire effettivamente che cosa fa bene alla cittadinanza, alla popolazione a livello di salute e quindi non avere, come dire, delle misure che alla fine poi ha, ha, Aumenteranno le, le varie altre patologie ecco come si è visto per esempio per i tumori io lavoro in ambito oncologico gli screening oncologici sono stati tagliati per più di un anno che è veramente una cosa per non parlare degli effetti sulla perdita di apprendimento dei ragazzi livello, la, la, la dimensione psicologica completamente dimenticata come se la, la salute fosse solamente rischio di contagio allora finisco perché Direi che ho detto abbastanza, poi nel, nel libro c'è molto altro. Allora io ecco, concludo dicendo uh, questo. Um, in Italia noi abbiamo avuto, a mio parere, veramente un'impostazione... Cioè quello che ha fatto problema è stata proprio la, la gestione della pandemia modello italiano con un'impostazione autoritaria paternalista che è stata proprio caratterizzata dall'infantilizzazione della popolazione e quindi il controllo dei cittadini che puntava tutto sulla paura, sullo scontro, sulla logica guerra quindi del nemico amico, quindi con la criminalizzazione del dissenso e del dubbio. E io penso che sia stata questa quindi la questione principale, quindi se noi avessimo invece adottato delle misure che puntavano su quelle che erano veramente le evidenze scientifiche in quel momento dicendo con onestà sappiamo questo e non possiamo andare oltre, le cose sarebbero andate sicuramente diversamente, però è vero che noi veniamo da decenni di tagli e di finanziamento alla sanità e che non era ecco facile gestire all'inizio questa situazione adesso però siamo ancora da capo emergenza sotto emergenza sempre la, ragioniamo in, in logica emergenziale eh? quindi senza mai avere una visione a lungo termine ma di nuovo sempre solo eh, prendendo delle misure che in questo momento dovrebbero limitare i, i, i, i danni senza pensare agli effetti a lungo termine quindi ecco io spero che questo libro ci aiuterà a ricominciare a a pensare e a discutere, quindi fuori da, da schieramenti in cui ci hanno schiacciato fino a questo momento e dando cittadinanza al dissenso. Grazie mille, anche a Sara Gandini, siamo come prevedibilissimo abbondantemente fuori dai tempi che ci eravamo dati, inviterei subito Edoardo Missoni. A intervenire, siamo fuori tempo perché appunto, come diceva Sara Gandini, questo e penso che sia, come accennavo, un valore aggiunto del libro, un libro, tutti i libri, ma questo in particolare è da leggere, difficile da raccontare, diciamo, in una presentazione come quella che stiamo facendo questa sera, proprio perché i punti di vista sono disciplinari e complessi e quindi chiederei a Edoardo stare in un tempo ragionevole per definire la complessità del suo, del suo intervento, così poi magari apriamo un po' di, di dibattito. Ci scusiamo nuovamente se siamo in diretta, cosa che non è chiarissima al momento per i, per i disguidi, se qualcuno ha delle domande appunto può scriverle nei commenti eh, sotto la diretta. Scusa, eh, però non spaventiamo troppo le persone, è vero che è complesso perché è pluridisciplinare eccetera, però ha comunque un taglio, cioè abbiamo cercato di dire le cose in modo accessibile, no? in modo non troppo tecnico, non troppo accademico, questa è una cosa che non abbiamo sì, detto, sì, certo. però è importante, non è un libro accademico, è un libro che vuole parlare alla società e stimolare un dibattito. Con cosa ci piace? Sì, è un libro divulgativo e allo stesso tempo solido negli elementi che utilizza per la presentazione, ovviamente bisogna fare, alcuni dovranno fare qualche sforzo per entrare in dei linguaggi che sono necessariamente diversi proprio perché affrontando la complessità eh, dei temi che riguardano la sindemia, evidentemente c'è bisogno di eh, riunire intorno al dibattito delle competenze molto diverse, delle scienze molto diverse, quindi qui c'è scienza economica, c'è scienza medica, c'è scienza politica, c'è scienza sociale, c'è scienza antropologica, c'è scienza quantitativa, necessariamente questo dibattito ha bisogno dell'incontro di queste scienze anche di, di filosofia di capacità di interpretare pensieri diversi e come questi pensieri possono incontrarsi e ragionare apertamente su addirittura delle diverse visioni del mondo credo che questo sia eh, il grande merito di questo sforzo che abbiamo fatto spesso senza conoscerci eh, direttamente e facendolo proprio attraverso questa opera eh, collettiva riagganciandomi un poco a quello che è stato detto prima di me tanto da Vittorio Agnaletto come da Serena Gandini i questa sera Sara Gandini scusami riagganciandomi a quanto è stato detto a me piace proprio in, in favore della divulgazione ripartire dal discorso dalla definizione di salute la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale bene, nell'affrontare la pandemia credo che ci si sia dimenticati tanto del mentale come del sociale, totalmente è un'abitudine che da molto tempo ha anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità che quella definizione peraltro ha coniato e, e questo proprio l'incapacità di vedere la sindemia, l'incapacità di vedere la complessità del fenomeno che ci ha coinvolto la complessità della società che in diverso modo e in diverse culture risponde in modo diverso a questa, eh, a questa situazione, a questa emergenza. E siccome io mi occupo di temi globali e in particolare delle politiche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, mi sembra interessante anche ricordare che qualche settimana fa l'OMS ha ricalcolato eh, le vittime eh, di questa pandemia dicendo che sono almeno tre volte i numeri fin qui eh, resi ufficiali, no? si parla ormai non di 5 milioni ma di 15 milioni di vittime come conseguenza della pandemia, però l'OMS ha detto di vittime associate alla pandemia, mentre invece i titoli dei giornali, torniamo ai, ai modi di comunicare, hanno detto di morti da Covid, che è tutta un'altra cosa, perché questi, tre volte, questi numeri tre volte più grandi dei numeri dovuti a morti da Covid o con Covid, potremmo anche discutere a lungo su come vengono registrate le morti al momento della registrazione della certificazione della morte, morto d'infarto ma era un Covid positivo diventa un morto da Covid, l'abbiamo vissute queste cose, la comunicazione immediatamente vuole rinforzare l'impatto di questa, di questa epidemia, di questa pandemia sul, sul piano fisico, mentre invece il messaggio dell'OMS in quel caso è molto chiaro è che la gestione della pandemia, il chiudere le scuole, il eh, impedire ai pazienti oncologici di poter continuare con il loro screening o con le loro cure, al paziente infartuato di poter raggiungere il pronto soccorso, questi sono tutti morti associati alla pandemia, soprattutto alle responsabilità nella gestione di questa pandemia. Questo credo che sia un elemento molto importante. Lo dico così per collegarmi anche se il capitolo che ho scritto eh, con Nicola Matteucci tratta altri aspetti, in particolare quelli che vengono definiti dalla, della cattura del regolatore o della cattura del, del eh, policy maker, del responsabile delle politiche e abbiamo guardato in modo specifico a cosa è successo non solo nella pandemia ma negli anni dei decenni precedenti all'Organizzazione Mondiale della Sanità, senza temere di essere complottisti da scienziati esaminiamo i fatti. Ora eh, e analizzare per esempio il fatto che la OMS è finanziata in maniera significativa intorno al 15% del suo budget da un solo individuo che è il signor Bill Gates ma è la sua fondazione quindi se vogliamo è Bill e sua moglie Melinda poi adesso stanno con vicende di divorzio quindi la cosa si complica ma sono fatti personali di fatto c'è una fondazione che a sua volta è gestita solo da questi due individui, da questa famiglia che è un finanziatore importantissimo secondo solo agli Stati Uniti in alcuni anni addirittura primo davanti agli Stati Uniti nel finanziamento dell'organizzazione che viene definita nella sua costituzione come la l'autorità la di direzione e coordinamento della sanità internazionale. Cioè chi coordina e dà la direzione della sanità a cui tutti i governi attraverso il valore della Costituzione dell'OMS che è un trattato internazionale quindi è, eh, è lega, dicono, gli inglesi dicono è binding, no? lega, obbliga i, i firmatari a seguirne le indicazioni, Beh, questa, questa organizzazione è catturata, che è un regolatore, un policy maker della politica internazionale, è catturata, e questo è solo un esempio, da un finanziatore. Non è un caso che l'OMS, che questo finanziatore destina peraltro tutti i suoi fondi o in grande maggioranza dei suoi fondi a vaccini, a sviluppo di vaccini e, e, e comunque a biotecnologie perché quella è la visione di quel finanziatore ma non può essere la visione dell'OMS che allora è catturata e segue quell'indirizzo se poi vediamo che un secondo importante finanziatore privato, pubblico privato è l'alleanza globale per, la, eh, per le vaccini e le immunizzazioni che a sua volta è stata iniziata e altamente finanziata dallo stesso signor Gates aumenta ulteriormente il potere di quella fondazione, questo non è complottismo questi sono dati finanziari dell'Organizzazione Mondiale della Sanità quindi con eh, Nicola noi abbiamo, siamo partiti dalla teoria economica eh, appunto della cattura e quindi i vari meccanismi di cattura dei regolatori quindi in termini generali e poi l'abbiamo esaminata in modo particolare nei confronti dell'OMS que questo è un esempio quello che ho fatto il finanziamento poi ci sono evidentemente degli altri meccanismi che vedono l'OMS anche catturata dalle dinamiche geopolitiche. Su questo tema ho scritto tra l'altro con Nicoletta Denti, con un libro che citiamo peraltro anche nel nostro articolo, più volte la geopolitica della salute nel caso specifico della pandemia. Tutti abbiamo seguito in televisione le relazioni del Presidente Trump, allora la precedente amministrazione degli Stati Uniti e l'OMS, fino al punto che gli Stati Uniti hanno prima minacciato e poi hanno reso effettiva la, la, la loro uscita dall'OMS, il che significava anche tagliare eh, in maniera molto significativa i bilanci di quell'organizzazione, ponendo delle condizioni, contrastando il ruolo della Cina. Cioè ci sono molti elementi di condizionamento politico, finanziario eh, e, e di altri meccanismi di questa organizzazione, quando andiamo a vedere che molti dei funzionari delle organizzazioni internazionali e dell'organizzazione mondiale in modo particolare sono, ehm, sono la conseguenza di quello che chiamiamo il meccanismo delle porte girevoli, ossia di personaggi che hanno lavorato in istituzioni in aperto conflitto di interesse banche, eh, non solo banche di sviluppo come la Banca Mondiale, ma banche come Goldman Sachs, eh, Boston Consulting, cioè altre imprese che hanno interessi finanziari, economici nella salute e si trovano attraverso questi meccanismi di, recruitment, di, di, di reclutamento di personale, attraverso queste porte girevoli, ad essere, a poter influenzare dall'interno le scelte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Allora dov'è l'indipendenza di questa organizzazione? Allora ci dobbiamo interrogare perché certe scelte, certi interventi dell'organizzazione? Per esempio, è, è curioso no? il fatto delle mascherine, l'OMS sui quali peraltro non c'è ancora un consenso scientifico. Molti ci basiamo nel promuovere l'uso della mascherina in certe specifiche condizioni di affollamento in locali chiusi dove il rischio è elevato, ci basiamo ancora sul concetto di plausibilità dell'efficacia di una barriera fisica di fronte al, eh, alle goccioline di flug, così si chiamano tecnicamente le goccioline che spariamo nell'aria quando parliamo come in questo momento. L'OMS fino al 2019 raccomandava a livello comunitario come meccanismo, linee guida di preparazione alle emergenze influenzali, perché allora si pensava che la pandemia sarebbe stata influenzale e non da coronavirus, e raccomandava l'uso in comunità delle, delle mascherine, dicendo è plausibile, non dicendo abbiamo la certezza, perché la scienza non l'ha ancora dimostrato. Se andiamo a vedere la letteratura scientifica è una di quelle situazioni, come ricordava Vittorio Agnoletto, no? dove eh, eh, non sappiamo ancora con precisione forse sì, forse no ci sono studi di laboratorio che dicono di sì, ci sono altri studi che dicono che potrebbero essere addirittura dannose e che potrebbero addirittura aumentare la gravità della patologia in persone che non sono ancora, eh, non sono ancora sintomatiche ma hanno già il virus e per cui potrebbero eh, concentrare il virus a livello più profondo nell'albero respiratorio. Cioè ci sono delle ipotesi, ci sono degli studi, ma non c'è ancora un consenso scientifico. Ebbene, la scienza è questo, interrogarsi con curiosità con voglia di conoscere meglio, di capire tutte le alternative sul tavolo e magari arrivare a dire ancora non riusciamo a capire. Ma interroghiamoci con i diversi punti di vista. È quello che noi diciamo, il dissenso informato, abbiamo il diritto di dissentire in maniera informata, abbiamo il diritto di richiamare al dibattito. Torno all'OMS. Mascherine sì per prevenire, per, eh, diciamo come meccanismo di controllo delle pandemia. Nel 2019, nel febbraio 2020, l'OMS dice giammai le mascherine a livello della comunità soltanto gli operatori sanitari forse era un'opinione eh, motivata dal fatto che ce ne erano poche di mascherine ma non è stato detto in questi termini ci sono voluti sei mesi perché l'OMS decidesse che le mascherine erano utili con una direttiva del 6 giugno del 2020 dove è tornata all'opinione del 2019 e questo è anche comprensibile perché c'era questa incertezza però che cosa è successo? Ci possiamo interrogare? Perché la gestione multilaterale, cioè la gestione dove devono col, col, collaborare i diversi governi no? nell'interesse pubblico, nel bene comune globale, perché la, la, la gestione della pandemia da questo punto di vista, vaccini, medicinali, diagnostici, è stata affidata fondamentalmente a... Eh, organizzazioni pubblico-private con la fortissima influenza ancora una volta del signor Gates, al Gavi, al CEPI che è un'altra eh, organizzazione pubblico-privata proprio per la gestione dell'innovazione tecnologica nelle emergenze e l'OMS con funzione notarile. Ma chi gestisce Gavi? E Gavi è influenzata da Gates e da molti interessi corporativi, interessi del business che siedono in, quegli, in, quegli, eh, in quei consigli di amministrazione. E casualmente questo meccanismo che si chiama eh, ATC e che ha il più noto, eh, la gamba più nota è il COVAX che appunto doveva promuovere la distribuzione di vaccini in tutto il mondo basato sull'equità, secondo i criteri che anche Vittorio Agnoletto ha ricordato, casualmente questo meccanismo si è concentrato sullo, sui vaccini. Dei farmaci si sono preoccupati quasi esclusivamente della distribuzione dell'ossigeno nelle terapie intensive nessuno si è preoccupato di vedere seriamente le esperienze e l'uso che si poteva fare di medicinali per esempio generici, cioè disponibili sul mercato a basso costo e vedere che efficacia potessero avere forse è anedottica forse non è sufficientemente basata su una scienza quantitativa perché non è stata resa possibile, ma ci sono grandi esperienze anche nel nostro paese di come pazienti sono stati curati da medici coraggiosi, che hanno semplicemente risposto al loro giuramento di Ipocrate, di dedicarsi al paziente, di prendere, prendere in carico il paziente, curarlo, andarci con le misure precauzionali ovviamente necessarie, ma non è possibile chiedere a un medico quando c'è il malato di fronte, vediamo un po' che succede, vediamo se muori, vigile attesa, oppure obbligare a seguire delle linee guida che son, vengono dall'OMS, eh, non mi sto allontanando dal tema, vengono dall'OMS e vengono poi riprese dai governi nazionali di somministrare paracetamolo. Quando eh, sono eh, uno specialista in medicina tropicale, quindi in infettivologia se volete, quando sappiamo che il paracetamolo inibisce dei meccanismi propri, naturali, di difesa contro le infezioni e invece possiamo e abbiamo visto nella pratica di centinaia di medici in Italia e all'estero l'efficacia di altri di medicinali antinfiammatori perché il paracetamolo tra l'altro non è nemmeno un antinfiammatorio, è un, analge, è un eh, analgesico e eh, antipiretico. Mentre oggi sappiamo che perché abbiamo studiato, perché abbiamo imparato che c'è una fase virale, c'è una fase infiammatoria e c'è una fase che, che ha, comporta dei problemi di coagulazione in questa, in, questa, in questa malattia. E se siamo in grado di intervenire con farmaci antivirali e con farmaci antinfiammatori nelle fasi iniziali, noi non, andiamo, non mandiamo la gente nelle terapie intensive, nemmeno le ospedalizziamo. Questa è l'esperienza anedottica, sì, ma è importante registrarla, è importante inserirla nel dibattito, è importante poterla portare in prima serata perché le cose vanno dette il discorso va aperto perché questa è la democrazia se invece diciamo no questo non si può discutere siamo nell'autoritarismo siamo nella dittatura dove c'è la connivenza tra la sanità certa scienza eh, perché si autodefinisce la sola possibile scienza e certa politica questi sono i temi che ci devono preoccupare al di là del covid perché si sta installando un nuovo sistema come descriveva bene negli anni 90 Naomi Klein, quando scrisse un bellissimo libro che si chiama The Shock Doctrine, la dottrina dello shock, i grandi poteri, poi definite voi quali volete che siano i grandi poteri, quando non creano la crisi si approfittano delle crisi per imporre un cambiamento o un consolidamento di un sistema. Allora vedete questi interessi, questa cattura del regolatore? come va a influenzare a livello globale, poi viene ripresa a livello nazionale. Quando alcuni autori in diversi paesi del mondo hanno riconosciuto l'effetto antivirale di farmaci generici come l'idrossiclorochina piuttosto che l'ivermectina, l'OMS è immediatamente intervenuta, peraltro in maniera eh, a gamba tesa, come si direbbe in linguaggio calcistico, in maniera inappropriata, a stoppare le iniziative di paesi come l'India. L'OMS è intervenuta col suo Chief Scientific Officer, cioè con il principale responsabile della, degli aspetti scientifici nell'organizzazione, contro il governo indiano per dire non parlate di vermectina. Il tema di Vermettina è ancora in discussione, dobbiamo riconoscerlo scientificamente. Ci sono ampie meta-analisi, cioè studi, su, eh, studi sugli studi, se vogliamo, no? che dimostrano che funziona e ci sono altrettanti studi, forse meno, per quel che ne so, che è, è, secondo me alcune volte mh, marcati da conflitti di interesse, che dimostrano il contrario. E allora dobbiamo riconoscere che c'è una possibilità. Ma se abbiamo un farmaco che l'OMS ha distribuito in 3, 3 miliardi e 200, mila, e 200 milioni di dosi in Africa per, per fronteggiare l'oncocercosi, che è una malattia parassitaria di quel continente, non possiamo dire che è un farmaco pericoloso, dei cavalli o delle vacche, come è stato detto, perché nasce come farmaco veterinario. È un farmaco antiparassitario di cui sono noti l'efficacia antivirale, perlomeno in laboratorio, è lecito utilizzarlo. Invece viene immediatamente stoppato, cioè il, il funzionario dell'OMS che si occupa alla responsabilità della ricerca scientifica interviene sul governo, guardate questo dal punto di vista diplomatico è gravissimo, sul governo indiano dicendo non potete, è una stupidaggine distribuire l'Ivermettina e su quali elementi, ecco la cattura del regolatore basa, lo, basa questo funzionario dell'OMS, il suo intervento sui documenti prodotti dalla Merck, cioè da una casa farmaceutica che quel farmaco ha prodotto negli ultimi 50 anni e ecco, che ovviamente non ha nessun interesse a vedere distribuito come farmaco generico eh, in, in miliardi o milioni o miliardi di dosi quella è la cattura del regolatore, c'è qualcosa che non funziona, perché non tira fuori degli studi indipendenti e si rifà al documento della casa farmaceutica? C'è qualcosa che non va, quindi porte giurevoli, finanziamenti, lobbismi sul, sul politici. è certo che c'è un meccanismo che condiziona anche le indicazioni che poi vengono da questa autorità che dovrebbe essere di direzione e coordinamento dell'attività di sanità internazionale e a, a quale fanno riferimento moltissimi paesi quindi quando un paese si allontana immediatamente ci sono degli altri meccanismi anche di informazione anche di comunicazione che non permettono il dissenso per finire il nostro articolo eh, con Nicola Matteucci abbiamo anche ipotizzato un nuovo meccanismo eh, che si sta eh, presentando in maniera prepotente di cattura del regolatore e che è una iniziativa, torniamo ai complottismi di Klaus Schwab, chi è sto Klaus Schwab vi direte voi, è un imprenditore lui stesso si definisce imprenditore sociale che negli anni 70 80 ha fondato una propria fondazione che però non ha chiamato fondazione Klaus Schwab, l'ha chiamata Foro Economico Mondiale, World Economic Forum, dove ha cominciato ad invitare a Davos, è molto più conosciuto come Davos che come Foro Economico Mondiale, i leader principali del mondo, dai segretari generali delle Nazioni Unite ai presidenti de, di stati, eh, ai grandi, alle grandi rock star, eh, naturalmente ai grandi filantropi come, eh, come Gates. Ha creato un foro di discussione addirittura sul nuovo sistema mondiale che lui vorrebbe e ci ha scritto pure un libro su questo, il Great Reset, eh? questa nuova riformattazione del mondo e come vorrebbe questo signore e quelli che evidentemente lo sostengono partecipando alle sue riunioni vorrebbe riformattare il mondo? Attraverso un multi stakeholder capitalism. cioè. Ci vuole riproporre la vecchia salsa del capitalismo, un po' innovata, però attraverso la partecipazione di attori commerciali nel governo, non solo della salute, ma del mondo. Questa è la visione di questo signore, però tutti quelli che partecipano a queste riunioni e eh, in qualche maniera lo stanno sostenendo, gli danno questo spazio. Quindi nell'articolo noi concludiamo proprio vedendo in maniera preoccupata l'avvento di queste nuove teorie perché il governo non può aspettare solo ai governi ehm, democraticamente o più o meno democraticamente eletti ma deve includere nella direzione del, del mondo anche i grandi poteri economici perché sono stakeholder sono portatori di interessi e capite che qui entriamo proprio nel vivo del conflitto di interesse fatto sistema grazie, grazie. Sì. Allora ringraziamo ancora i nostri, ringrazio, i nostri ospiti, ringrazio chi è presente qui in sala, chi ci ha seguito anche online nonostante un po' di problemi, faccio l'operazione di marketing necessaria mostrando nuovamente il libro, appunto di senso informato, eh, ringrazio l'editore Castelvecchi che è sempre una cosa corretta in questo caso particolarmente giusta da, da fare perché ha sostenuto fortemente l'idea di questo libro e grazie mille e buona buona serata a tutti e tutti